Oddio! Oddio! <ride> Sembro un evidenziatore! Ma che cazzo ho combinato? Eccolo! Eccolo! Ragazzi, aggiornamenti sulla parete, ormai ogni video vi aggiorno, ho attaccato quello. Non posso ancora dirvi cosa ci sarà lì in mezzo, ma presto lo scoprirete. Ormai di vitale importanza farvi sapere aggiornamenti sulla mia parete. Io sono barbuto, ma non ho la barba. Oggi è arrivato il fativico, fativico, fatì, fatì, avete capito? Dove mettingo i capelli di rosa, maledizione, ho perso una scommessa col gioco dei cereali che... Mi sta danneggiando Però tanto siamo in quarantena Uno, non mi vede nessuno, è un parolone perché mi vedete tutti Due, ecco Andiamo a vedere un po' come sta Pepito Eccolo qua Ciao Pepitone Ciao, saluta un po' Allora dopo lo scorso video che ho Parlato del problema di Pepito E tutti mi avete preso seriamente Perché la cosa per me era seria Mi avete detto chi ha un riccio Mi ha detto tutti che anche loro hanno lo stesso problema Semplicemente li piace andare sulla ruota Senza farsi vedere Tanti mi hanno detto ma guarda che è un animale notturno E quindi è normale che vada sulla ruota di notte Lo so anch'io che è un animale notturno So anch'io che va sulla ruota durante la notte Infatti io la notte vado a dormire alle 5 del mattino Perché c'è lui che fa un casino assurdo Però il fatto è che non capisco perché che non si faccia vedere mentre va sulla ruota Anche di notte dico Ok anche di notte appena mi alzo dal letto lui Non si fa più vedere eh Pepito Come mai? Vabbè. Volevo anche dirvi che ho messo 100 pezzi Della felpa a petacolo Questa qua che si illumina col flash sul sito Quindi ci saranno 100 pezzi disponibili Vedete se io attivo il flash Brilla a pensare quando c'è un po di buio quanto possa brillare ne ho messi appunto 100 pezzi disponibili li trovate nel link in bio o nel primo commento che è fisso sempre in alto l'ultima collezione è andata totalmente sold out invece questa ce n'erano ancora 100 pezzi disponibili che è la penultima collezione quindi li ho messi sul sito quindi affrettatevi se volete un pezzo di me di barbuto è sempre piaciuto perché il fan di barbuto è sempre piaciuto andate nel link in bio in questo periodo di quarantena mi è tornata la fissa per i figi spinner ne ho tantissimi ogni tanto ci gioco e ci ho creato Addirittura una nuova challenge su TikTok, una delle mie fantastiche che mi ha portato a dovermi tingere i capelli di rosa. Ok, ora mi bevo un bel caffè. Io devo metabolizzare il fatto che io mi debba colorare i capelli di rosa per colpa di una challenge Che ho inventato io tra l'altro Tipo sono masochista Ok è arrivato il momento Aspettate aspettate Oggi c'è una bellissima giornata Ma noi non ce ne frega un cazzo perché tanto siamo in quarantena Sono in bagno ed è qua che avvengono sempre tutti gli esperimenti dove mi taglio i capelli da solo, dove mi tingo i capelli da solo. L'ultima tinta che mi sono fatto era una tinta temporanea, con un lavaggio andava via. Invece la tinta che ho comprato, che l'ho comprato nel penultimo video, è una tinta che dura dai 10 ai 15 lavaggi. Calcolando che io mi lavo i capelli ogni 2-3 giorni, faccio tutti i giorni, ma i miei capelli me li lavo ogni 2-3 giorni. Durerà parecchio, durerà parecchio. È un bel casino, bel trabocchino. Prima di tingermi i capelli, voglio spendere due parole. Qua in bagno perché mi sento particolarmente ispirato. <ride> Sono davvero contento e voglio davvero ringraziarvi per tutto il supporto che mi state dando Perché ho fatto Twitch qualche giorno fa e siete sempre tantissimi in diretta Nonostante io faccia cose che non faccio sul canale, cioè giocare ai videogiochi Ed è bellissimo, si è creata un'atmosfera fantastica Cioè siamo lì, chiacchieriamo, passiamo le ore insieme mi vedete sclerare, mi vedete esultare, barbuto campione. Ed è bellissimo perché c'è proprio un contatto diretto con voi ed è grandioso. Cioè sono nato addirittura le fanpage su Twitch, non pensavo neanche che esistessero. Forse sono le prime fanpage, cioè. Eh? Grandi Comunque io ve lo lascio anche quello Lo invio nel primo commento O se volete cercarmi Semplicemente mi chiamo Giuseppe Barbuto Tutto attaccato Niente maiuscole E Giuseppe Barbuto è sempre piaciuto Sono in diretta tutti i giorni L'orario ancora non l'ho definito Però più o meno sarò sempre in diretta Verso le 8 e mezza 9 In genere Comunque su Twitch se vi iscrivete attivate la campanellina vi arriva la notifica quando sono in diretta. Però iscrivetevi anche qua su YouTube, attivate la campanella anche qui perché ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica alle 18 esce un nuovo video e stiamo davvero spaccando. Incredibile Seguitemi su tutti i social Su TikTok ormai l'abbiamo conquistato Abbiamo superato il milione Siamo quasi a un milione e due La challenge dei cereali ormai è spopolata Non mi stupirei se la stessero facendo anche in America Perché comunque Barbuto è campione Comunque tutto questo semplicemente per ringraziarvi Perché davvero siamo una famigliona Una... Spettacolo family, siamo davvero una famigliona e sono davvero contento perché in questa quarantena siamo tutti più o meno soli O siamo soli con le nostre famiglie o siamo soli, soli a casa perché non possiamo vedere nessuno O siamo soli con chi abitiamo, per esempio io sono solo con chi abito Però Ovviamente siamo soli E tutto questo Io sto caricando Tre video a settimana su YouTube Un post al giorno su Instagram Due TikTok al giorno su TikTok Una diretta al giorno su Twitch Lo sto facendo Sia per me Perché mi fate compagnia e Mi fa super piacere Ma anche per voi Perché comunque Il fan di Barbuto è sempre piaciuto E poi almeno In questa quarantena Tutti noi siamo soli ma ci sentiremo meno soli Se io faccio tutti questi contenuti siamo tutti in compagnia Perché voi fate compagnia a me Io faccio compagnia a voi E voi fate compagnia tra di voi perché in diretta visto che fate anche amicizia Quindi niente Sono davvero contento di aver creato tutto questo E sono contento che mi state supportando così tanto Ora basta con queste dolcinerie Che io non faccio mai Non sono il tipo che le fa però mi sentivo davvero di dirlo È arrivato il momento di dare un tocco di classe a questi capelli Li abbiamo fatti di qualsiasi colore Arancioni Bianchi Biondi Rossi, viola, non mi ricordo più qualche altro colore Verdi, l'altro giorno per uh, fare la foto di Joker E oggi? Rosa, solo che questa volta rimarranno A differenza dell'arancione, il viola e il verde Maledizione il rosa è bello, bello tosto eh? Allora io ho qua la mia tinta ovviamente non è una pubblicità quindi non sto sponsorizzando questa marca anche perché non la conosco Perché non sono solito usare tinte diciamo fai da te Quando le facevo, andavo a fare dal parrucchiere Vabbè ora non si può più Non so sinceramente come si utilizzi quindi ora lo scopriremo insieme Qua vedo un tubetto di color rosa ovviamente Qua vedo, eh, non lo so, penso dei guanti Saranno dei guanti E dovrebbe venire un rosa accesissimo perché io ho i capelli tra il bianco e il biondino proprio chiaro chiaro chiaro Quindi secondo me verranno tutti rosa Proprio rosa rosa rosa Sì, colore per capelli biondi Può durare più a lungo dei 10-15 lavaggi a seconda della porosità del capello Non so cosa voglia dire Spero che io non ce li abbia porosi come dice loro Se hai i capelli biondo platino, quindi i miei, diventeranno rosa fluo Maledizione. Allora Applica il colore sui capelli biondi o preschiariti Lascialo agire per 15 minuti O fino a 20 minuti per un colore più acceso E io direi se dobbiamo fare le cose Le facciamo bene quindi 20 minuti Utilizza diversi colori sulle ciocche per creare il tuo look Per far andare via più velocemente il tuo colore Utilizza C'è il nome della marca non mi va di dirlo Perché non mi sta pagando Ok va bene facciamolo Eccoci qua, allora ho messo questo asciugamano per coprire il tutto Perché vorrei evitare di tingermi anche la maglietta Non si sa mai Ora tiriamo fuori questi che dovrebbero essere i guanti Anticoronavirus <ride> Ecco qua, attenzione Oh, quanti ce ne sono? Questi qua li posso riutilizzare quando esco e vado al supermercato Per evitare contatti Ecco qua Prendiamo la nostra tinta Che puzza tantissimo E iniziamo Ecco qua Sembrava tantissimo una scoreggia, oddio è super rosa, è super rosa raga, è super rosa Non so quanta se ne metta, sinceramente però io ne metterò abbastanza fin quando non vedo tutti i capelli biondi diventare rosa Oh mio dio, a vederla così mi dona, amalgamiamo bene qua <ride> Ormai Barbuto è un parrucchiere, si taglia e si tinge i capelli da solo Barbuto è sempre piaciuto e sa fare di tutto <ride> Io sto mettendo tutto il tubetto. Non so se si debba far così. Secondo me così basta. Ecco qua. Ora dobbiamo solo aspettare 20 minuti. Uh. Amore, vieni. Sto chiamando bene perché dobbiamo fare la copertina qua. Eh. Ok, ora bisogna aspettare 20 minuti. Sono le. erano le 18.07. Ora sono le 18.10. Io ho 6.10 perché ho l'orario in inglese. Con 6 a.m. a.m. 6 p.m. Ok? Perché tanti di voi mi hanno detto nel video dei cereali, ah, oh, non è vero che hai mangiato a mezzanotte? Perché dovrebbe essere 00, invece c'è scritto 12. Era 12 a.m. Questo sono io che aspetto 20 minuti che la tente faccia effetto. Oggi sono proprio bello. Comunque, ragazzi, sono stracurioso di vedere come sto con quei pelli rosa. Secondo me ho fatto una gran cazzata come al solito. Ah, sono qua così da 20 minuti, eh. Sto aspettando la sveglia. Non suona più. Sveglia, sveglia. C'è un gioco inverso invece della sveglia che sveglia me sono io che sveglio la sveglia. Sveglia? Sveglia? Non suona più? Amma Savage. Amma Savage. Casi un Savage. Non suona più. Io sono così, eh. Sto, sto aspettando. Aspetti tu, che aspetto io. Barbuto è sempre piaciuto. E io sono qua da ventina. Eccolo! Sapete cos'è questo suono? È l'ora di lavarsi i capelli! Ci siamo! Vogliamo l'asciugamano. Ci siamo raga Guanti E via oh, Oddio Oh mio dio Qua sta diventando tutto rosa Oh cazzo Oh mio dio Cosa cazzo Sto volando raga Sembra un cazzo di evidenziatore Ok Ora tocca asciugarli per vedere proprio il colore com'è Raga, non sono... Cioè Sì, sono rosa, ma... Damn! Cazzo, però mi piacciono. <ride> sono abbastanza bipolare. Raga, sono coloratissimi, ma che figata. Wow, ma sono un'altra persona. Oddio, oddio. Ok, ora andiamo di là. Perché c'è la reaction. Dimmi. Amo, sto per entrare, sto filmando. Che questa deve essere la tua reaction sei pronta Stop. non girarti non girarti aspetta tieni gli occhi chiusi chiudi gli occhi così mi metto anch'io nella ripresa tieni gli occhi chiusi no, non, non okay. Ti... Non ti... ok ok apri mi fa male lo stomaco ti giuro ho paura non voglio apri oh mio dio <ride> ma che cazzo <ride> Oddio, sono color, non so, eh, com'è che si chiama, un evidenziatore, ha se preso sembro... stra bene eh, comunque, eh, colorato eh. tantissimo, sono un bravo parrucchiero no? Oh mio dio, ah! mi sembri le code, quelli dei the Pony. Non so, quello... no sai cosa mi sembri? Eh. Una specie di Goku, non c'è il Goku con sì. i capelli rosa, guarda, guarda. oddio sei tu, è lui, questa è la reaction della mia ragazza, direi che il video può terminare qui, mamma mia sono onoratissimi, credo che ci metterò un po' a fare l'abitudine, io vi saluto ci vediamo mercoledì con un nuovo video perché ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica esce un nuovo video, mi trovate sempre tutte le sere in diretta su Twitch quindi mi raccomando seguitemi, da oggi sarò un fenicottero, barbuto il fenicottero, hashtag.